Allora, dopo i rompicapi dei modelli concettuali, sono preoccupati, continuano a essere rompicapi fino alla fine. Eh, gli altri modelli sono un pochino più lineari, perché sono più sequenziali operativi. Questi essendo molto, appunto, non a caso si chiamano concettuali, eh, bisogna imparare a ragionarci. Cioè, per rilassarci un po' riprendiamo la nostra descrizione no, di come sono fatti e come funzionano. I sistemi informativi tra l'altro il lavoro che stiamo facendo nel modello concettuale rientra nel modello funzionale no? del sistema informativo in questa retta vorrei un pochino approfondire invece la un flash su quella che è la parte tecnologica questo l'abbiamo già commentato insieme la volta scorsa adesso cerchiamo di dare Qualche elemento in più, sul fatto che alla fine dietro, cioè alla fine di tutta la fase di implementazione, ci sarà un sistema fatto di hardware, fatto di software, che deve implementare le varie funzioni su quelle, sulle quali noi stiamo cominciando a cervellarci. Fatto di hardware, gli stessi elementi di calcolo, l'altro server o l'altro client, e la collaborazione tra il cloud e il server può essere diversa fatto di hardware che permetta a questi elementi di comunicare, quindi reti e fatto di una certa serie di livelli di software no? che un po' per volta, po per volta eh, implementino le varie funzionalità che ci servono chiaramente la controparte diretta del modello concettuale su cui stiamo lavorando che è un aspetto funzionale ovviamente sarà il livello della prestazione dei dati, il data layer a livello applicativo, cioè noi stiamo facendo dei ragionamenti astratti, ma questi qui poi in realtà si mappano quasi uno a uno con la struttura di una determinata base dati che potrà gestire queste informazioni. Um. Dicevamo che a livello applicativo, ogni operazione è ogni funzionalità del sistema è gestita attraverso più livelli. Più livelli i quali eh, acquisiscono la richiesta dell'utente, cioè capiscono ciò che vuole fare l'utente e lo elaborano, pezzettino per volta. E ciascun livello si occupa di una, di una determinata fase della lavorazione della richiesta dell'utente. Allora, per fare cose semplici, noi pensiamo ai classici tre modelli, che avevamo già accennato la volta scorsa: livello della presentazione, livello della logica, o delle regole, o della logica di business, o del business, a tanti, modi, a tanti nomi e livello dei dati no? quindi qua eh, ci sono alcune fasi no, di quello che potrebbe essere un'interazione con un bancomat no? dove nelle varie fasi noi ciò che come utenti sperimentiamo come esperienza diretta è il livello di presentazione cioè questo mi fa vedere uno schermata grafica Graphical User Interface una GUI con scritto che okay, richiesta di prelievo e io devo inserire i dati che dicono quanto voglio prelevare Dopodiché mi fa vedere una schermata di conferma io posso confermare oppure annullare e alla fine no, mi mostra un messaggio di conferma oppure meno no, dell'operazione eccetera eccetera questo è ciò che vedo io qui c'è una parte di software che fa in modo che il sistema informativo mi mostri questi idee, mi chieda questi dati, mi controlli se sono corretti e così via. Questo è il compito di livello di presentazione. Questo di presentazione non ha i soldi lui, del non, non ha neanche, non neanche il saldo. Cioè. Lui il suo lavoro è quello di fare un'interfaccia carina, con i bottoncini, che la trova di stupido più o meno e, e basta. Poi si deve appoggiare. Ehm, da qualche parte no? ci dovrà essere una parte del software che invece accede ai dati veri e propri, che sappia se io ho un conto presso la banca, quanto è credo, il credito di quel conto, quanto ho già prelevato nel mese e quindi se posso ancora prelevare. Quindi la, ragionare su delle date, sulle tabelle di dati e verificare il raggiungimento o meno di certe soglie, di certi mh, valori, eccetera, eccetera. E questo è il livello dei dati, che ha tutte le informazioni ma nessuna intelligenza. Ma perché mantiene i dati e può fare le operazioni elementari con i dati, aggiungi, togli, cancella, confronta, eccetera, eccetera. No? Se avete fatto il corso di vari dati, è il livello a cui vengono eseguite le query. Però quali query devo eseguire? Quali dati devo confrontare? Per questo prelievo che, che confronti devo fare? Beh, non devo confrontare, che non devo preparare più del conto, della disponibilità del conto, oppure devi prendere il conto più un eventuale filo che tu possa aver aperto che puoi andare a andare in rosso, ma allo stesso tempo non devi prelevare più della disponibilità mensile del bancomat e più del valore massimo del singolo prelievo valore massimo del singolo prelievo che può anche variare se tu stai prelevando su un banco o della tua filiale ci sono una serie di regole quindi è vero che il livello dati è in grado di controllare le soglie ma quali siano le operazioni giuste no? a controllare eh, se l'ammontare richiesto è all'interno delle soglie specificate eh, quali siano queste soglie specificate ci vuole anche lì un altro pezzo di software che si occupa di questo di tradurre la richiesta dell'utente l'utente ha chiesto 20.000 euro no, non si può senza neanche guardare il saldo è al di fuori del circuito banco ma quella cifra. punto non esiste proprio ha richiesto 100 euro, allora, allora andiamo a vedere queste regole qualcuno deve sapere prima di andare a controllare i dati non è solo tutto dati no? c'è tutta una serie di regole, di meccanismi no? eh, hai già fatto tre prelievi nell'arco di 5 minuti beh allora magari non te lo lascio perché, che non so, problemi di sicurezza magari hai rubato il banco ma ti stai cercando di svuotarlo e quindi il livello delle regole permette proprio di fare di. è quello, diciamo così, che conosce cosa fa l'applicazione? conosci quali sono le regole, quali sono i vincoli, qual è l'ordine con cui si fanno le operazioni? È il livello delle regole che dice a livello di presentazione adesso chiedigli l'ammontare, oppure non chiedilo perché tanto questa operazione non va bene, non può andare a buon fine, perché smetto il ping e quindi è inutile che tu glielo chieda, gli chieda l'ammontare che vuole prelevare. Quindi il vero patrone del sistema informativo è questo livello qua intermedio che da un lato comunica con il livello di presentazione mostrando, cioè chiedendo al livello di presentazione di mostrare all'utente certe informazioni, certe videate che poi possono essere videate su un bank possono essere eh, videate su uno smartphone, possono essere pagine web, possono essere in tante forme diverse, possono essere messaggi vocali, possono essere una spia che si accende, il livello di presentazione ovviamente dipende dal dispositivo ma il livello di presentazione presenta all'utente l'informazione che il livello logico gli chiede di presentare. e se il livello logico chiede all'utente un dato, l'ammontare il livello di presentazione permetterà all'utente di scegliere e poi questa informazione passa al livello logico, la quale la valida, la controlla e se è il caso, la elabora eventualmente dicendo a livello dei dati, beh, allora questi dati, questo prelievo, va bene e quindi torna dal conto quindi chi progetta sistemi complessi eh, divide no, il proprio lavoro su più livelli i quali in qualche modo ciascuno ha la sua competenza e in qualche modo si parlano tra di loro. Questi livelli possono essere, dal punto di vista fisico, su computer diversi oppure tutti su computer, oppure su computer che magari sono anche molto distanti tra di loro collegati via rete, in qualche modo si parlano. Quindi c'è poi il problema progettuale di mappare le funzioni logiche e i livelli logici sulla struttura fisica del sistema. Eh, questo è un esempio no, di una tipica interfaccia brutta che mostrano i software gestionali. Cioè, devo far vedere tanti dati, tante opzioni, tante informazioni, tanti elenchi eh, e vengono fuori delle cose un po' antipatiche di questo genere, che per fortuna a livello web non si vedono però nel momento in cui entrate penso, nel portale della didattica nella vostra area personale dove c'è il carico didattico eccetera siete catapultati in un mondo di questo genere no? dove ci sono tante informazioni e tante azioni che si possono fare al loro interno mm? perché per la cura di, di questo tipo di sistemi in questo caso è un'applicazione che è un'immagine molto, molto antica no? però è un'applicazione che è stata progettata eh, via web mentre invece la parte delle regole di business non c'è nulla di, di visibile è semplicemente codice, codice che qualcuno ha scritto codice che, cioè, che gira sul vostro client oppure che gira sul server adesso lo commentiamo meglio questo aspetto e poi vabbè c'è l'aspetto dei, dei dati questo vabbè aspettate, volevo arrivare a commentare una figura ma prima mi fermo farò... allora poi c'è il problema, come dicevo, di mappare questi livelli logici sui livelli fisici Cioè, dov'è il computer che mi fa la presentazione? vabbè, quello non c'è dubbio deve essere vicino all'utente quindi se è un'applicazione mobile il livello di presentazione di sicuro deve girare sul dispositivo dell'utente se è un'applicazione web, di sicuro la pagina web deve essere vis visibile girare dentro il browser dell'utente Eh, non è sempre stato così, ad esempio il, i sistemi gestionali sono iniziati essenzialmente avendo un unico computer a cui si accedeva attraverso i terminali, vengono chiamati terminali stupidi che ovviamente erano vicini all'utente, ma eh, non avevano software sopra questi terminali, semplicemente mostravano i caratteri che il server era unico gli, gli diceva di mostrare. Quindi la massima intelligenza che aveva il terminale è sapere quando si poteva andare a fare poi ogni volta che tu premevi un tasto quel tasto veniva mandato al mainframe computer unico, l'unico server unico, e il quale decideva se visualizzarlo oppure no quindi no, il terminale non, non faceva nulla è come se voi aveste un computer con collegate 200 tastiere allo stesso computer no? allora ci sono tante persone che premono tasti su tastiere che sono in luoghi diversi ma in realtà vanno tutte allo stesso computer ognuno ovviamente verrà Saranno separati tra loro questi, questi flussi di tasti premuti, ma non ho tanti computer diversi. e Ovviamente, questo modello è un modello pre-anni '80, essenzialmente, eh, molto centralizzato. E poi, per fortuna, al diffondersi dopo gli anni '80, della tecnologia dei personal computer, eh, che ha fatto scendere di molto il costo di avere dei terminali più intelligenti sulla schiena delle persone, eh, ha potuto scaricare parte dell'elaborazione sul terminale degli utenti, quindi sul PC che gli utenti hanno sulla scrivania. E quindi è anche cambiato il modo di programmare, perché prima avevi un programma che doveva fare tutto, gestire direttamente in tasto dell'utente. E invece adesso hai un software che gira sul computer dell'utente, però un'altra parte di software che continua a girare sul server. Quindi si ha questo modello client server. Ho dei computer sparsi che vengono usati dagli utenti, li chiamiamo così client, perché sono quelli che fanno le richieste da cui partono le richieste, cioè le azioni degli utenti richieste che poi in qualche modo dovranno essere elaborate da un server da qualche parte, uno o più server, diciamo uno per semplicità okay? e qui cambia, perché il client non essendo più stupido ha una capacità di elaborazione e quindi sul client posso fare cose diverse posso fare poche cose quindi il client si occupa solo della grafica ad esempio, solo dell'iterazione posso fare tante cose il client si occupa anche già di implementare alcuni dei controlli e delle regole di business ovviamente l'ultima parola c'è del server perché è l'unico che ha i dati eh, e ha la coppia originale certificata dei dati Uh, L'ultima parola cioè deve avere sempre il server se non altro per di sicurezza, perché essendo il client di solito ne ho in giro decine, centinaia o migliaia installate presso non so, le filiali, le varie sedi o i tavoli di tutti gli impiegati e, e sono più facili da attaccare in un certo senso in modo malevolo. No? Se i dati fossero gestiti sul client e non ci fosse nessun controllo, se il server si fidasse ciecamente di ciò che arriva dal client, è troppo facile. Diciamo così, mandare in crisi il sistema facendoli accettare dei dati, delle transazioni errate. Quindi il modello client server, io il server è contento perché si scarica parte di lavoro, la parte scarica i client i quali hanno già un po' di, di, di intelligenza, di lavorazione, però il server stesso comincia a non fidarsi più di suoi stessi client. No? Perché sono dati richieste che arrivano da fuori e devono essere ricontrollati una seconda volta. Eh, poi ultimamente c'è stata lasciamo perdere il peer to peer che nel sistema informativo gestionali di fatto non si usa perché è una, è una completamente distribuita eh, insomma si è diffuso parecchio il modello cosiddetto cloud in cui ma di fatto è un, sistema, è un modello client server con la differenza che il server non è mio ma l'ho affitto proprio a terra diciamo così la vera differenza è questa cioè nel cloud computing io gestisco dei software, dei sistemi informativi su hardware che non è mio ma è fornito in affitto da dei grossi fornitori questo mi permette di avere due vantaggi il primo vantaggio è che io non devo avere internamente uno staff per la gestione dell'hardware cioè gestire se un server è un lavoro, un lavorone deve avere un locale, climatizzato, al sicuro avere l'SPU, avere l'alimentazione, l'aria condizionata, i backup, la ridondanza, se qualcosa si rompe devi avere subito pronto il rimpiazzo, eccetera, eccetera. No? E il personale tecnico per fare aggiornamenti, controlli di sicurezza, eccetera, nella tua sede. Quindi deve avere uno staff di una certa dimensione minima che è dedicato alla gestione, a far funzionare il tuo server, non il software che c'è sopra. Eh? Il server semplicemente che si accende, funzioni e poi dopo qualcuno ci dovrà mettere il software sopra, sviluppare il sistema informativo eccetera eccetera. Nel modello cloud computing invece questo scompare, nel senso che anziché avere uno staff mio a comprarmi l'hardware, mettermelo in casa, preparare un locale eccetera eccetera, semplicemente faccio un source di tutta questa parte e pago un affitto, un rental, per poter usare una quota dei server, io magari in casa mia ne comprerei tre server, per le mie esigenze invece affitto tre server equivalenti da un cloud uh, provider che ne ha magari 20.000 di server installati e li gestisce per mestiere. E quindi compro un servizio e compro anche delle garanzie di affidabilità, continuità del servizio, integrità dei viaggi, eccetera, eccetera, questo fornitore. Quindi ci guadagno molto in costi l'investimento perché il mio investimento è praticamente zero, ci posso guadagnare in parte in costi di personale, perché eh, ovviamente il personale che deve gestire il software mi serve lo stesso il personale che deve gestire l'hardware invece non mi serve più ovviamente ho aumentato i costi operativi perché l'hardware una volta che l'ho comprato devo pagare la bolletta della corrente e quella della rete della telecom e sono a posto mentre invece l'ha ovviamente pago ogni secondo di utilizzo del sistema e ogni megabyte di dato memorizzato su PC quindi alla fine del mese ho una bolletta che comprende ovviamente tutti questi servizi no? però trasformato per in costi operativi quello che invece era un costo di in investimento quindi diciamo anche dal punto di vista del cash flow che potrebbe essere interessante questo è il primo vantaggio gestione ed economia il secondo vantaggio è la nel senso che se io volessi, mi accorgessi che il mio sistema informativo perché magari sto lanciando un nuovo prodotto una nuova soluzione è previsto che nei prossimi mesi triplichi o decuplichi come carico di lavoro perché acquisirò migliaia di clienti e vuol dire che io devo raddoppiare, triplicare, decuplicare l'hardware che ho in casa e allora fa gli ordini, chiama l'elettricista eccetera eccetera e, e rimonta, installa, compra, configura tutto quindi è un lavoro che richiede come minimo delle settimane e mi accollo tutto il rischio, perché poi se alla fine questa crescita vertiginosa che immagino non ci sarà, io ho comprato tanto hardware che se ne sta lì a consumare la corrente e non fa niente di più. Con il modello cloud di solito è semplicissimo ridimensionare il sistema. Ok, fino a ieri ti pagavo tre server, ecco, da domani, ma non da domani, tra un quarto d'ora me ne servono 12, cambio il numero, clicco su ok, tempo che queste istanze virtuali di server vengono avviate, perché poi tutto lì si basa sulla virtualizzazione, ma è un dettaglio in cui non voglio entrare, tempo 5 minuti, sono pronti i server, ci installi il software sopra, magari 10 minuti un 4 d'ora e sono pronti. Se non ti servono più, vai di nuovo su quell'interfaccia, da 12 torni a 3, eh, torni a 4, ok, quelle macchine vengono distrutte e tu da quel momento non paghi più per Quindi c'è una flessibilità molto, molto maggiore nel seguire in termini di potenza di calcolo, di disponibilità di risorse di calcolo, di seguire quelle che sono le reali esigenze anche in tempo reale eh, dell'azienda, dell della clientela. Quindi per questo si è diffuso molto questo tipo di modello. È chiaro che poter avere un sistema informativo così facilmente scalabile, aumento o diminuisco le macchine, richiede che sia progettato già in un certo modo. Non posso prendere un soft già fatto e metterlo sul cloud. Devo già progettarlo in quel modo. Però vabbè, fa parte dei vincoli di progetto. È ovvio che poi eh, mi metto in casa due problemi. Uno la connettività. Se non ho connettività veloce e affidabile al 100% con quel cloud provider, io non lavoro. Se cade la rete non faccio più niente. Perché i miei dati non sono più in casa mia. Le mie operazioni, il mio software non sta girando più a casa mia. Io se ho i miei browser, i miei computer che si collegano là, ma se là non, non c'è il collegamento, per qualche motivo io non riesco a lavorare. Secondo problema è che non ho più in casa mia i miei dati che se io trattassi dati sensibili, sensibili nel senso di dati personali oppure anche dati sensibili economicamente, è vero che il cloud provider ha firmato contratti su contratti che garantisce la segretezza, l'isolamento, eccetera eccetera. Entrare in questi data center non c'entrava. Cioè, sono proprio blindati fisicamente per evitare che un cliente ha, ah, io ho 10 server lì, però a fianco c'è se un server del mio concorrente, diamo da un'occhiata con dentro, sfidiamo un disk e ce lo portiamo a casa. Quindi sono sistemi che hanno anche una sicurezza fisica molto forte all'ingresso. Però sai, non si sa mai, no? E quindi c'è chi preferisce investire in casa per avere un controllo maggiore sui propri dati, sui propri processi. O, può, o comunque se hai bisogno di una potenza di calcolo di una certa entità, anche economicamente ti conviene averla in casa e non affittarla. Però, però questo è tutto un mondo che ci permette di avere una dimensione di un dimensionamento di sistema e scelte tecnologiche molto, eh, molto flessibile, molto aperta. Ecco, io voglio riflettere anche su una figura di questo genere, che fa vedere modi diversi di intendere una scrittura trend server. No? Eh, cosa dice? dice che io la, parte, la metà superiore della figura immaginiamocela che sia sul client quindi il client è un pc o uno smartphone la parte bassa della figura ce la immaginiamo su un server quindi da qualche parte in un data center, in qualche scantinato da qualche parte chiuso a chiave con le porte blindate in mezzo la parte bianca è insomma, i collegamenti di rete e quindi qui ci sono diversi modi di separare il client e il server, sono modelli operativi diversi ad esempio noi abbiamo, possiamo avere un client relativamente stupido, guardiamo la seconda colonna che gestisce semplicemente la presentazione e tutte le regole di business e i dati ovviamente stanno sul server questo è ad esempio in buona parte il modello web io c'ho il mio browser che gestisce la visualizzazione poi, quando faccio click, attivo una richiesta HTTP che va sul server, il quale decide, analizza i dati e poi mi porta alla pagina web successiva. Oppure pensiamo alle applicazioni web più recenti, dove c'è molta elaborazione anche direttamente nel browser. Cioè, quando voi entrate in un sito, non scaricate una pagina, caricate direttamente un, un applicativo, un software, anche molto pesante. Poi faremo più avanti una lezione sulle tecnologie web. E quindi anche nel client c'è sia la parte di orientazione ma anche la parte di logica applicativa in parte, perché poi un'altra parte ci sarà sicuramente anche sul server non è che posso spostare tutta la logica sul client mm? non posso spostare tutti i controlli, le validazioni sul client perché tanto il server non si fida mm? um, e quindi deve comunque come minimo ripetere dei controlli oppure ci sono alcuni controlli che può fare solo lui perché ha accesso ai dati questo è un esempio appunto di applicazioni web un pochino più recenti più interattive oppure dei programmi installati cioè voi vi installate un programma sul vostro computer ovviamente ha una parte di elaborazione una parte di presentazione ma da solo non fa nulla finché non si collega col server e fa cosa installate vi sono un programma di mail funziona così Quest'altra colonna non mi piace tanto, perché vorrebbe dire che io ho un livello di presentazione a un livello logico, che comunicano direttamente con i dati sul server. A meno che io sia in un ambiente totalmente controllato, totalmente blindato, non lo farai mai, no? Perché i dati non si lasciano sfrottetti senza controllo, non posso far accedere direttamente ai dati. Lo posso fare in fase di sviluppo, ma non come eh, architettura finale. Oppure l'ultima colonna secondo me è quella più completa dici ma guarda che fa le cose due volte oltre a presentazione faccio l'applicazione ho dei dati poi c'è di nuovo l'applicazione e ho dei dati e questo mi permette di portarmi magari un sottoinsieme dei dati veri anche sul client scusate quasi anche sul client e qui già lui localmente può fare dei lavori ma poi alla fine questi dati li andrà a validare e sincronizzare col server e quindi mi permette di lavorare con meno requisito di banda, ad esempio quindi anche se la connessione è lenta riesco a lavorare eh, meglio e... ovviamente non per tutte le operazioni possibili cioè qui adesso ogni sistema informativo alla fine è una storia a sé io devo andarmi a progettare come funziona cioè, eh, ad esempio il modello mobile è molto simile a questo fatto qua perché le applicazioni e la modalità mobile sono quasi tutte pensate per avere un certo insieme di funzionalità anche in modalità disconnessa cioè c'è un momento in cui la rete non c'è alcune applicazioni semplicemente non funzionano e basta, dicono manca la rete altre invece ti fanno fare delle cose, poi dopo ci pensano loro a sincronizzarsi allora in questo caso, così. questa è la parte che ti installi sullo smartphone che ha già dei suoi dati salvati in locale no, poi vi riempiono la una memoria voi fate, cancella i dati locali e, e poi c'è la parte sul server quindi le architetture sono le più diverse, l'unica cosa costante è che la copia vera dei dati ce n'è sul server e ovviamente la rappresentazione è sul client, è sul O meglio sui dispositivi degli utenti, perché possono essere molti ma possono essere anche diversi. No? È carino vedere, per esempio, questo qua, che è modello, se vogliamo, più, la terza colonna è più ragionevole. Eh, io posso avere un unico logico applicativo, lato server, con un frontend web e un frontend mobile, che sono ovviamente programmi completamente diversi, ma che parlano nello stesso modo con il server. E quindi il server può avere più frontend, più interfacce diverse eh, e lui funziona sempre nello stesso modo. Cioè, semplicemente le interfacce sono modi diversi di attivare le funzioni del server stesso. Questo è un po' il il mondo no, delle, delle, delle possibili scelte, scelte architetturali di lato server. E su questo vorrei innestarmi... Non vado a parlare di queste cose qua di diretta, lasciamo stare. Vorrei innestarmi con un, con un articolo che è uscito recentemente che vi chiederei, stiamo sperimentando quest'anno magari di darvi qualche informazione un pochino più puntuale, un pochino più aggiornata, che vada anche al di là delle, delle slide, un articoletto di 5 pagine semplice da leggere. Eh, ho aggiunto una categoria che si chiama letture, no? cioè, readings, eh, in cui magari riusciamo durante l'anno a identificare tre o quattro articoli interessanti che vanno ad approfondire qualche aspetto in modo anche un pochino più piacevole da leggere che non nelle slide, e questo in particolare fa, racconta un percorso sulle modalità di lavoro, modalità organizzative di inserimento dell'Information Technology nelle aziende. Quindi è un percorso che va a cavallo tra il modello tecnologico e il modello organizzativo. Io vi chiederei di leggervelo perché diciamo, qui ho cinque paginette scritte in modo semplice, no? quindi fa parte diciamo così, del, diciamo del programma d'esame per essere fiscali, ma eh, io qua vi racconto per sommi capi, no? Ci ragioniamo insieme, poi lo leggete con calma. Lo trovate lì sul sito. E questo articolo in qualche modo commenta questa figura strana. Che eh, fa vedere l'evoluzione del sistema di tecnologia in generale, o information technology, IT. Quell'articolo in realtà lo chiama IT, la figura di una scritta tecnica. Il ruolo dell'information technology all'interno delle aziende, negli anni. No? E c'è stata questa figura che fa vedere che l'IT è via via sempre entrato di più dentro l'anima dell'azienda, che vuol dire anche dentro il core business. Le aziende stesse, ma non è sempre stato così. Eh, nel, Nell'articolo vengono evidenziate alcune fasi, ma innanzitutto abbiamo citato, parlando delle, delle, dei livelli di presentazione, l'avvento del personal computer ha segnato uno spartiacque, no? tra un'informatica fatta solo di server e un'informatica che potuto cominciava a complicarsi, complicarsi perché esistevano più soluzioni possibili ma al di là della tecnologia eh, molto dello sviluppo dei sistemi informativi aziendali ha seguito un processo abbastanza classico cioè se tu azienda devi costruire una nuova sede capisci che cosa ti serve quanti, quanti metri cubi ti servono come deve essere fatta, come devono essere fatti i locali, poi fai un progetto, poi metti a bando questo progetto, qualcuno lo realizza e quando sarà finito gli fai la strada, fai il cancello e cominci a usare queste cose. Questo stesso approccio, ovviamente, quando è arrivata l'informazione tecnologica, è stato utilizzato anche per la progettazione e la realizzazione dei sistemi informativi. Allora ho bisogno di un sistema di un supporto tecnologico o un sistema informativo come caso in particolare un sistema informativo capisco che cosa mi serve ne faccio un progetto lo commissiono a qualcuno e quando è finito lo uso quando è finito lo uso ma un edificio quando è finito comincio a usarlo dal punto di vista del bilancio che cos'è? è un costo ho un costo che devo ammortizzare di investimento ogni anno e un costo operativo e basta l'IT veniva vista esattamente nello stesso modo un costo necessario, se l'ho costruito perché mi serviva questa gente qua non la posso mettere a lavorare nei campi devono avere un un'ufficio e l'informazione tecnologica: anche, anche. No? Eh, ho delle, mh, delle necessità ho qualcuno che è in grado di risolverle e vabbè, li pagherò per costruire un sistema li pagherò per avere l'hardware e poi tutti gli anni li pagherò per tenerlo accenso quindi l'IT veniva visto purtroppo, tanti ancora che lo pensano così come un costo e dal punto di vista dell'azienda un costo è qualcosa che deve essere ridotto minimizzato è, difficil è difficilissimo okay che valore ti dà avere un edificio in più, mi serviva il eh, portatot e lo devo fare e qui la stessa cosa quindi una necessità per la quale dovevi pagare un costo e questo tech è molto staccato perché proprio c'è un isolamento molto forte di cioè, solito le aziende non hanno neanche pensato. cioè dammi un fornitore esterno che ci pensi lui è stato ovviamente la, il boom dei ne so, Quegli anni è nata e cresciuta IBM, lavorando proprio su questo. Faceva da fornitore esterno per gli, per gli altri committenti, il committente potrebbe essere insomma, la banca, il governo, l'assicurazione, che tutto sapevano fuori di tecnologia. E volevano un partner affidabile, un fornitore, non un partner affidabile, sul quale scaricare certe cose. E loro, contentissimi, questo le fatturavano a grandi cifre. È chiaro che veniva facile un costo. Poi, man mano che anche lo sviluppo è diventato più abbordabile no, per via, in realtà computer in avanti quindi sono dei calcolatori su cui poter sviluppare su cui far girare applicazioni più alla portata allora si è passati a un modello un pochino più di collaborazione per cui l'IT diventava non più un fornitore esterno ma più esterno è meglio è ma cominciava a diventare magari una parte una, un settore dell'azienda, un reparto, no? così come c'è il reparto logistica, così c'è il reparto acquisti, c'è il reparto informazioni Molte aziende sono ancora vedete, così, c'è il core business, poi c'è che supporta e quindi, però, in qualche modo, poiché entravi a far parte della stessa azienda, riuscivi ad avere anche un certo tipo di collaborazione, quindi capire un po' meglio anche le esigenze reciproche era pur sempre un centro di costo separato quindi non così lontano, era sempre interno e si faticava in questo modo a distinguere i due ruoli che ha l'IT, l'Information Technology in generale in un'azienda c'è un ruolo minimo abilitante e quello sia sì un costo un costo che ha grande opportunità cioè il a far funzionare i PC Sostituirli quando si rompono, far funzionare la rete, cambiare il mouse quando si, si, si riempie di, di schifezze, di polvere e non funziona più, cambiare un cavo che si è rotto, l'alimentatore che l'ho perso, e a gestire le licenze di Office, gestire le licenze di Windows, decidere se bisogna aggiornare o no un certo software sulla base dei sulla base del fatto che sia compatibile con le mie macchine, con gli altri software, eccetera, eccetera. C'è tutta una parte di gestione del parco rete hardware e software che appunto è una gestione, manutenzione di, di asset tecnologici esistenti. Non è dissimile dal fatto che se io ho una flotta auto devo cambiare l'olio, fare tagliando, per cambiare le gomme, eh, pulire ogni tanto e così via. Questa è una parte che effettivamente è un costo abilitante, cioè un costo che devo pagare per avere abilitato le funzioni di base della tecnologia, ma anche per dire, non stiamo parlando di sistemi informativi sofisticati la mail della segretaria per funzionare deve avere tutte queste cose intorno se voglio averla se voglio, devo e poi c'è invece un'altra parte dell'IT che è invece è quella che va a più qui ci stiamo occupando in questo corso va più a lavorare sui processi dell'azienda che non è far funzionare le cose ma è far funzionare i processi supportare i processi questa parte qui, eh, poco per volta, qualcuno ha cominciato a capire. Qualcuno ha cominciato a capire che la tecnologia non era semplicemente ciò che serviva per forza le mail, ma era qualcosa che poteva permettere di differenziarsi in termini di azienda rispetto ai concorrenti per il fatto che alcuni processi, alcune attività venivano svolte meglio, diversamente, più economicamente, più efficientemente, dipende, grazie al fatto che parte della tecnologia era mirata proprio a intervenire sul business, a semplificare, a automatizzare se volete. E quindi qua cominciava diciamo così, a far vedere che l'IT entra, una parte dell'IT entra a livello del business. Poi ci sono state alcune cose anche un po' strane nel frattempo. Cosa succede quando tu hai le informazioni tecnologiche? che poi, essendo quelli che dovevano gestire la rete, il computer, eccetera, garantire che tutto funzionasse e poi erano però un settore separato dell'azienda, naturalmente hanno sviluppato una certa rigidità operativa. Cioè dicevi, ah, se questo programmino ne ha, posso installarlo? No. No, perché io voglio, ho mille computer da gestire e voglio che su tutte mille ci metteranno il stesso software non è che ti do il permesso a te di installare quello lì ma a me serve no, no. per comprare qualcosa devi, devi compilare questi 27 moduli diversi perché io voglio essere sicuro che sia compatibile eccetera eccetera quindi pur essendo una, un settore dell'azienda in qualche modo eh, aveva una sua rigidità voglio sviluppare un software cerco un processo di progettazione diciamo sempre in un modello project, project center quindi mi serve un software per gestire meglio, che ne so, eh, il protocollo della posta di entrata e uscita per dire una delle cose più banali, in termini specifiche e eh, eh sì, per ora dobbiamo fare un progettino, metterci un budget, metterci degli analisti, parlo, eccetera eccetera allora cosa capitava? Che negli uffici comunque c'erano i l'Italia che sono computer, quindi la gente si arrangiava allora, non mi vuoi fare o costa troppo, ci devo perdere sei mesi per avere il protocollo d'apposta entrata e uscita, Me lo faccio in Excel. Allora sono nati tanti milioni di mostri, cioè sistemi informativi mascherati da Excel. O fogli Excel mascherati da sistemi informativi, vedete come lo vedo. Quando poi magari in qualche ufficio c'era qualcuno un pochino più avanzato, ha scoperto che c'era Access. Potevano fare il database con Access. Allora, questo è un proliferare di tanti strumentini informatici, informatica ombra, IT ombra, che ciascuno si gestiva per mandare avanti i processi. E questo è un disastro. Innanzitutto è un disastro, Innanzitutto, beh, è... Gatto, perché non è che nessuno lo fa apposta per fare del male, lo, lo fai per risolvere un'esigenza operativa a me è capitato di vedere di, di... posso raccontare tutto um, una persona che è stata richiamata dalla pensione per venire un attimo a spiegarci come aveva fatto con database access 12 anni prima e continua a essere lì, nessuno ha coraggio di toccare perché funziona ma ormai non, ovviamente le gente sono cambiate quindi andrebbe cambiato, andrebbe modificato eh, ma nessuno lo vuole fare, ma nessuno lo sa fare, e lui più o meno si ricorda come l'aveva fatto, e poi ovviamente queste cose sono fatte non da professionisti dell'informazione tecnologica, non da programmatori, e quindi uno si accoppia un po' per delle cose che più o meno funzionicchiano, se le guardi e ti viene male. No? E le aziende, ma soprattutto le amministrazioni pubbliche, sono piene di questi modi. Roba fatta 10, 15 anni fa, in Excel, in Access da persone che adesso non ci sono più, o se ci sono sono andate a fare altro, magari con i dirigenti, chissà cosa fanno, o sono in pensione, e quelle cose lì stanno ancora mandando avanti dei processi interni senza i quali il processo si ferma. E se il processo deve cambiare non puoi perché, se, perché non puoi cambiare il software su cui chi sta gestendo, perché nessuno è in grado di metterci mai dentro. In questo caso specifico tutti si rendevano conto che era da cambiare però non riuscivano a trovare una quadra anche dal punto di vista economico con chi gestiva le informazioni tecnologiche per dire senti fammi tu un applicativo fatto al giorno d'oggi che faccia le stesse cose e sul faccio le stesse cose ci hanno perso dei mesi per cercare di capire esattamente cosa facevano col programma lì questo in qualche modo è stato anche un driver per dire ma non dobbiamo tenere troppo separate le cose soprattutto nel campo delle aziende private in quelle punte che non si riesce avere una condivisione maggiore di obiettivi tra l'information technology e il business può permettere di, vabbè, quando c'è questa esigenza anziché farla in modo approssimativo, in modo non gestito, in modo non aggiornato ce ne facciamo carico e cerchiamo di portarla avanti questo però richiede anche un modo diverso di lavorare più flessibile. perché le esigenze ti cambiano di giorno in giorno tu oh, non è che puoi dire oh, mi serve questo e anziché fare il mio foglio Excel per conto mio, ne parlo con qualcuno delle informazioni per vedere se può servire un programmino che magari serve a tutti. Ecco, questo lo fai se non ti costa tre mesi di burocrazia. Se puoi farlo in collaborazione con, senza un overhead troppo elevato. E qui sono nate le prime, i primi approcci alla progettazione e sviluppo agile dei sistemi informatici. Agile è nato da un, un gruppo di, vabbè, innanzitutto partito dall'esperienza di alcune persone che poi si sono conosciute nelle conferenze, si sono aggregati è tutto è culminato in un documento che si chiama Diagia manifesto il manifesto della programmazione agile che ribalta completamente la concezione del modello di sviluppo e dice tu non devi costruire l'IT come un edificio perché differenza c'è? Che il costruito è uguale per 50 anni il software. Ogni giorno può cambiare l'infrastruttura hardware, grossomodo, se è ben robusta, ti supporterà per anni il software. Invece, ogni volta può essere cambiato. Quindi, mi conviene avere oggi un sistema che mi risolve il 30% dei problemi che avere tra due anni un sistema che mi risolve l'80%. Poi, cominciamo a avere quello poi una volta che cominciamo a usarlo ci accorgiamo di cosa possiamo aggiungere, cosa possiamo modificare, cosa possiamo cambiare, eccetera. E quindi inventare un modello di sviluppo del software che sia basato non sul progetto, ma su delle features, no? sulle caratteristiche, sulle funzionalità che vengono implementate, testate e aggiornate in un ciclo continuo. Non c'è un inizio e una fine, c'è un inizio e c'è una continuazione a lassi di tempo ridotti, due settimane parlano di software, per avere un rilascio nuovo che abbia qualche funzionalità in più noi oggi di... no, siamo abbastanza abituati a questo modello come utenti finali cioè tutte le sere c'hai 3, 4, 5 applicazioni che si vogliono aggiornare ma dico non fare la stessa cosa eh, ma hanno aggiunto un pochettino, hanno spostato quell'icona, eccetera perché? perché vedono che gli utenti lo usano e vedono che gli utenti chiedono certe cose e quelle piccole modifiche le possono fare quando vai su un sito web ah un pochino è cambiato perché dietro qualcuno l'ha modificato piccole modifiche incrementali con un ciclo di sviluppo molto rapido ovviamente si parla di piccole modifiche incrementali non è che posso rifare una cosa da zero in due settimane però impostare il lavoro in tanti piccoli incrementi tanti piccoli, alcuni modelli li chiamano sprint ciascuno dei quali ha un obiettivo molto specifico limitato è bello perché permette di catturare molto prima le esigenze del business, ovviamente se il gruppo IT e il gruppo di business si parlano, sono, sono molto compenetrati, è molto brutto per i manager sta roba, perché non c'è nessuno che ti dirà tra tre mesi cosa faremo, o cosa, cosa farà con il sistema informativo tra un anno, quali sono le specifiche a, a, tra un anno, non lo sai perché ti adegui alle esigenze man mano che le vivi, man mano che le scopri. Ma tutto qua manda in palla le infibrazioni in, in, in, in, in, in di manager. No? Hanno un costo fisso, cioè le persone del gruppo IT che lavorano, fanno questi sprint, parlano con gli utenti senza che sia il controllo dall'alto o la previsione esatta di che cosa si sarà entro una certa data. Eh, infatti quello che dicono è che i gruppi di lavoro già, non dovrebbero avere un manager, oppure il manager dovrebbe essere parte del gruppo di lavoro, non sopra. Altrimenti non è compatibile. Infatti, queste modalità di programmazione che non tutte le aziende riescono per come sono organizzate internamente a volere, molte aziende lavorano ancora con i progetti. E loro valorizzano gli individui e le interazioni più dei processi e degli strumenti. cioè due persone che si capiscono. Vanno, valgono di più che due persone che seguono esattamente ciascuno il processo codificato, e approvato. Meglio avere software che funziona rispetto a una documentazione completa. No? È meglio eh, anche nel modello progetto, se cioè io consegno qualcosa, lo consegno con tutta la documentazione completa. Ok, se però il software cambia il giorno dopo, è meglio avere software no? chiaro, funzionante, e aggiornato e e va eventualmente a rubare un po' di tempo al sforzo di documentazione, poi ci sono dei metodi anche di sviluppo che permettono di inserire la documentazione dentro il codice e quindi anche la più aggiornata. Collaborazione col cliente, che sia un cliente interno oppure esterno, rispetto alla negoziazione a priori di un contratto e poi l'esecuzione vieca di quello che c'è scritto in quel contratto, che è il modello del procurement, quando fate un bando di gara per quanto diceva il pubblico non vi scritto deve fare un bando di gara in cui c'è scritto tutto. Una volta che la gara è affidata il fornitore può fare ciò che vuole, mentre invece qui dice no, deve essere collaborazione continua, dove la cosa importante è rispondere alle esigenze di cambiamento che è più importante che non seguire un piano predefinito all'inizio, perché nessuno è in grado di fare un piano. Cioè, mentre io fossi, non lo so, non sono ingegnere civile, ma forse posso fare un piano di esecuzione per la costruzione di un edificio perché so quanti giorni ci vuole per fare il cemento armato, non lo so in un progetto software prevedere esattamente i tempi e le risorse che serviranno per eseguire una certa funzionalità è pura magia nera nessuno è in grado di saperlo esattamente prima perché nessuno saprà esattamente quali sono i problemi che incontrerai quindi o spari sempre alto troppo alto o troppo basso ma se si, tutti sanno che il budget e il piano di lavoro in un caso di un progetto IT sono diciamo inventati oppure hanno delle approssimazioni molto larghe e non si può pretendere di dover seguire la lettera se lo segui la lettera stai parando o fingendo ma sì, mettiamo qualcosa giusto per arrivare al maestro numero 27 dove deve esserci bollino rosso dietro non c'è niente che funziona ma tanto lo recuperiamo dopo perché so che dopo questo vuol dire adattarsi, però deve essere riconosciuto proprio a livello di organizzazione il fatto che si lavori in questo modo. Adesso qui non vi sto a leggere tutto questo, ma ve lo potete provare. È la spiegazione lunga <ride> di quei principi. Ehm, però c'è un, un problema. Ehm, L'agine cerca di minimizzare il tempo di ciclo, quindi avere rilasci frequenti. Il problema è che avere rilasci frequenti tende a diminuire la fidabilità del sistema, perché se tu devi rilasciare frequentemente, mi viene a dire che è inevitabile che ci siano alcuni malfunzionamenti, alcuni bug, alcuni problemi che non sei riuscito a testare, non sei riuscito a eliminare, magari li conosci, ok? Dice beh, ci penso, tanto tra due settimane ci sarà un altro rilascio, ci penso dopo. Allora questo può andare bene in alcuni tipi di software, in altri un po' meno. Quindi non sempre è diciamo così, eh, da tre, preferire sempre un rapido turnaround, un rapido ciclo rispetto a avere comunque un tempo di testing, di sedimentazione, di controllo di determinato software dal punto di vista dell'affidabilità. Eh. Eh, questa battuta c'entra poco. Per chi parla di, di, di larghezza di banda per dire che a volte ci sono dei punti di vista molto diversi che non si colgono se uno si mette troppo dentro il processo a cui è abituato. No? Diceva, qual è il modo, se, se voi dovete trasferire dei terabyte di dati da un punto a un altro vi chiedono come farlo, a volte probabilmente cominciate lì a mettervi lì a fare i conti della, della coll del collegamento di rete, quanto deve essere veloce, cioè quanti megabit al secondo deve avere, eccetera eccetera. E questa battuta è stata fatta per dire guarda che se tu in realtà prendessi, qui parlavo di nastri, degli hard disk, li carichi su un camioncino e li sposti, provate a fare il conto di quanti megabit al secondo fa un camioncino sull'autostrada. Okay? Anche se il camioncino magari va a 100 all'ora e non va alla velocità della luce, eh? però se lo caricate di artista 4T1, riaccete il camioncino, prima che riusciate a far passare questi, questi dati su un cavo di rete da 100 Mb o da 1 Gigabit al secondo ve ne accorgete. Mm, quindi è solo, non è legato eh, specificamente al tempo di ciclo, no? ma è per ricordarci che a volte se ti concentri su un aspetto perdi. Un, un, un dominio completamente diverso della stessa cosa ok quindi quello che sta succedendo più di recente nella fase più recente è quella di cercare di passare da una visione per progetti a una visione per prodotti o per funzionalità dei prodotti e questo è stato facilitato anche dal fatto che sempre di più l'Information Technology non è un supporto al business, ma è parte del business. Molti business sono costruiti, esistono, perché esiste il sistema informativo di supporto. C'era il l'ingegnere Ciaglio, che era l'ex direttore dell'incubatore di imprese qua, Politecnico, che l'anno scorso è stato direttore per diversi anni, diceva sempre una cosa che faceva arrabbiare tantissimo. Perché l'incubatore ovviamente sapete che ci sono aziende di tutti i tipi, c'è chi lavora nell'agroalimentare, nel chimico, nell'energia, nei trasporti, nei servizi, eccetera, eccetera. E lui però diceva sempre, io qua dentro ho solo aziende che sono software. Ho solo aziende software. Cosa voleva dire? Voleva dire che è vero che ogni azienda lavorava in un certo dominio, in un certo mercato, forniva certi prodotti, ma praticamente l'innovazione che davano a questi startup e quasi sempre diceva giusto per esagerare, ma quasi erano abilitate dall'informazione tecnologica, riuscivano a fare certe cose perché in realtà dentro avevano degli sviluppatori che facevano un software che gli permetteva di fare logistica aveva il che gestiva logistica faceva il software che gestiva, che software che gestiva eh, con sistemi sistema IoT la, la, il processo produttivo e così via c'è cioè una componente chiave Dell'innovazione di prodotto, poi alla fine vendevano il prodotto, ma la componente chiave dell'innovazione di prodotto era proprio l'informazione. In è questo. E soprattutto in un campo start-up, non puoi permetterti di dire: Ok, per il mio prodotto mega innovativo mi serve fare un progettone da tre anni per avere quel componente che mi serve. Devi partire con un pezzettino, lo metti già dentro nel cuore del tuo sistema, poi lo fai crescere man mano che magari scopri anche le esigenze man mano che procedi perché all'inizio magari non lo sai no? scopri il tuo mercato, scopri il tuo prodotto, man mano lo costruisci non è neanche possibile oltre sapere prima che cosa ti serve esattamente quindi anche per aziende più tradizionali, no? e quando penso tradizionale penso sempre alla banca, le più rigide probabilmente che esistono ehm, oramai da sviluppare nuovi prodotti e poter rispondere velocemente con un nuovo prodotto anche, anche lì eh, è diventato più importante che non diciamo così, avere un processo più rigido, più certificato. Poi in realtà nei sistemi ampi, nelle aziende grandi, hai sempre una parte che è più consolidata, più sicura, più certa, più affidabile, e sopra queste gli innesti delle parti più innovative, più rapide, che possono anche rispondere agli utenti, cioè rispondere, modificarsi sulla base della risposta anche iniziale degli utenti. No? Quindi sono mondi diversi che in qualche modo convivono. E questo a questo si aggiunge ancora un pezzettino, un altro ingrediente che invece è più di recente, questo è un tema degli ultimi due o tre anni. Se è vero che l'information technology e il business si sono sempre più fusi, nel senso che uno non un può più esistere senza l'altro, c'era ancora sempre la separazione tra sviluppare l'IT, sviluppare il software e farlo funzionare. C'era cioè, poi sempre un gruppo di sviluppo, interno, esterno, se volete, agile, meno agile, che arrivava a costruire un software dopodiché questo software deve essere installato su delle macchine da qualche parte e la gestione delle macchine e del funzionamento del software era dedicato a un altro team di solito c'era il team di development e il team di operations io ricordo, adesso non so se abbiamo traslocato, ma qualche anno fa ricordo di aver fatto un giro c'era cioè un edificio per, per il gruppo Fiat in cui facevano solo operations cioè lì dentro avevano i server, su questi server erano installate i vari software che gestivano i vari processi interni, non si parla di sito web, si parla di processi gestionali interni, e questi team di operations avevano come, eh, come compito quello di mantenere accese queste macchine. Per cui se un software si bloccava, si piantava, gli arrivava la notifica, loro andavano lì, riavviavano oppure modificavano un parametro, eccetera, avevano delle procedure di gestione di questi software. Chi faceva operations non sapeva quasi nulla di che cosa facesse nel dettaglio o come funzionasse quel software, così come chi faceva quel software non, non aveva nessuna nozione di che cosa servisse per tenerlo vivo o di quanto spesso si piantasse o perché. Questo in, una, in un contesto di questo genere non va, non va più tanto bene e quindi si è un po' diffuso, si sta diffondendo il... Il detto tu l'hai fatto e tu lo fai girare. Quindi, fondere in un unico team la componente di sviluppo e la componente di operations. Quindi, avere dei team in cui ci siano sia gli sviluppatori che appunto, gli operation manager, coloro che dovranno fare poi il deploy, cioè l'installazione e la maintenance, cioè il funzionamento e il mantenimento in vita, farli convergere in un unico team che vuol dire di nuovo andare trasversalmente su settori che erano separati a rimescolare le persone. A questo punto non hai più l'esperto di cloud che gestisce le istanze del cloud per tutte No, avrai magari dei team non divisi per competenza, chi fa la rete, chi fa la sicurezza, chi fa il cloud, chi fa l'applicazione, eccetera, e poi chi sviluppa il software, chi sviluppa l'interfaccia, chi sviluppa la grafica divisi per gruppi di competenza ma invece ti divisi per progetti tu hai un team di persone che decide il progetto che so, accesso mobile alla posta aziendale e in quel team di progetto lo devi popolare con le competenze che ti servono dei vari team, compresi anche dei team di operations di nuovo dal punto di vista manageriale, organizzativo è più complesso perché almeno hai dei team che sono molto più disponibili, devono essere anche poi flessibili, eh, e, la, e non è detto che il tuo staff quindi di questo team ce l'abbia al 100%, perché magari hai delle persone che sono, ovviamente condividono su più progetti, quindi comunque la gestione di questi eh, meccanismi è più complessa. Però dal punto di vista del singolo progetto, hai lì in casa tutte le competenze che ti servono. Quindi, quando ti arriva il tizio che dice: Ma no, se modificassi un'applicazione in questo modo, c'è cioè cosa dell'operation, e dice: Senti, caro, questo non lo fare perché sennò poi non funziona più questa cosa a livello fisico. No? E, e quindi, dal punto di vista del mercato dell'informazione Technology, questo diciamo, è il nuovo modello in cui non sto più a commissionare a una terza parte, avere un modello di sviluppo esterno, a commissionare semplicemente un software e poi dovrò trovare qualcun altro che lo faccia girare, ma ho dei team che si occupano di fatto dell'intero ciclo di vita. Dalla progettazione all'implementazione all'esecuzione. Quindi io mi lego con dei team che siano in grado di gestirmi le mie esigenze e non solo una volta, ma ciclicamente su un processo di sviluppo continuo: che include lo sviluppo, il funzionamento, la gestione, la manutenzione, la correzione degli errori, eccetera, eccetera. Quindi è quello che, se cercate il giro DevOps, vedete che alla fine. Molte delle, delle, delle offerte delle aziende di consulenza informatica ven, vendono oggi questo tipo di servizio, non solo la progettazione oppure solo l'operazione. E questa cosa sta, eh, si sta espandendo anche alla progettazione proprio delle funzionalità del sistema. Perché finora un team di DevOps alla fine è al servizio di qualcuno che capisce cosa deve essere fatto so quali sono le funzionalità e quindi ho il team che mi permette di realizzarle ma come faccio a sapere quali sono le funzionalità che servono se in realtà non sono parte di questo team non vedo come i miei utenti lo utilizzano non leggo le mail di protesta o le segnalazioni di errore e allora di fatto quello che si sta facendo è di includere dentro il team di, di development operations anche chi fa il design dell'esperienza utente capisce come gli utenti utilizzano il sistema come lo, eh, lo vorrebbero quindi quali sono le cose che gli piacciono quali sono le cose che funzionano bene quali sono le cose che non capiscono e quindi devono essere riportate in modo diverso e quindi possono far rientrare in questo ciclo di aggiornamento non solamente una crescita tecnologica cioè ogni ciclo aggiunge delle funzionalità Ogni ciclo mi avvicino sempre di più a quello che l'utente vuole. Anche per questo, cioè nel corso, nella parte finale, parleremo proprio di interfaccia utente, perché poi è una componente essenziale di tutto il ciclo di sviluppo. E quindi si sta diffondendo, ma questa è una tendenza recentissima, questo tipo di servizio, in cui dentro metto qualcuno che sia anche competente sul dominio e sugli utenti l'articolo ve lo trovate spiegato in modo un pochino più, più ampio, però provate ad andare anche a confrontarlo con quello che ci sono nelle offerte di lavoro, con un tipo di cose così ci riusciamo a ritrovare. Noi ci vediamo martedì.